Ciao! Ciao! E come sei arrivata alla Tecno? Beh, lavoravi otto anni fa tramite mio padre che mi presentò appunto a Fabrizio Fiorillo, e insieme abbiamo intrapreso questo viaggio. Ok, ti vieni soddisfatto almeno fino adesso? Sì, sono molto soddisfatto sia dal punto di vista lavorativo che professionale e personale. Secondo te, visto che la Tecno è comunque è un'azienda specializzata sulle carte? Questo può essere un aspetto positivo o negativo? È positivo in quanto è bene che ogni ditta sia specializzata in qualcosa e non ci sia il tutto fare che poi fa tutto e alla fine non fa niente. Okay. E invece riguardo alla formazione? Cioè, comunque la, la Tecno si dedica molto a costruire formazione anche gratuita sia ai dipendenti che ai clienti. E che ne pensi tu di questa cosa? Credo anche un molto positivo in modo che appunto si specializzi su qualcosa e facendo formazione comunque è un momento di riflessione per capire cosa veramente si è capito da ciò che si fa e cosa ancora da migliorare. Quando, visto tutto il tuo lavoro sul campo hai notato magari mancanza di formazione? Non ho notato molta mancanza di formazione ma soprattutto negli anni precedenti, diciamo negli ultimi anni ho notato comunque c'è una sensibilità yeah. maggiore. Ok, grazie.